Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video che riccio, come state? Spero bene. Allora, eh, scusate un po' se sentite rumori della televisione, ma non ne posso fare a meno, quindi spero che questo video vi piaccia. Comunque, saluto tutti gli iscritti, tutti insieme perché siete veramente meravigliosi. Eh, questo non lo faccio da un bel po' di tempo, ma ora lo faccio di nuovo, con i miei saluti a tutti quelli che mi servono da prima la era, LV, e ora in questo so istante comunque eh, eh, nulla, prima ho cambiato per postazione perché eh, penso Il che la luce si veda meglio e anche perché non solo stato perché si sì, la location sembra meglio stato ovvero stato la posizione del video sembra meglio allora, aspetta un secondo, è affondo, qua. Allora, innanzitutto eh, stamattina vorrei fare un morning routine, ma non ce l'ho fatta, quindi la farò eh, in questi giorni, una morning routine, sempre che il telefono non si scarica prima, comunque vabbè, sì perché sto registrando sempre col telefono, quindi va bene, niente. Allora, ehm, volevo mettermi in bagno a fare una skin care ma ormai c'è poco di di da skin care perché Spagna ho quasi reale, ho le sopracciglie stroccate quindi vabbè. per niente Al frattempo si sta aggiornando il mio pc, PC perché non ho solo il telefono ma ho sempre il pc fisso non so cosa voi possiate vedere da un qui un ma di, di fronte alla telecamera anzi di fronte, fronte dietro la telecamera c'è il pc e niente comunque domani mi vedrete di nuovo con i bottelli legati perché questi capelli erano ma sono diventati troppo crispi un po' volete per l'umidità e un po' anche perché sì sono crespi, ehm, sfibrati, e altro non sono, non so se si vede qualche cosa dal capello della telecamera ah, del video. Vedete come sono? Non sono il massimo. Già Non so cosa si possa percepire da sto capello qua dal video. Vabbè. E nulla, praticamente eh, oggi sono uscita un po' a fare tante belle passeggiate e eh, poi ovviamente eh, me ne sono tornata a casa. Ah, sono andata a portare il computer, quello portatile che ho in sala perché... Andava troppo lento e ho voluto far resettare. Perciò ho provato a farlo resettare a ripulirlo, ma non c'è stato niente a fare perché io non sono capace di pulire il computer. Quindi, ogni tot di mesi o anche di una volta di papa, lo faccio pulire da altre persone più esperte di me, ok? E niente il prossimo video sarà un droma live già ve lo anticipo eh, ve lo dico lo che sto dicendo allora il prossimo video sarà un droma live e, e nulla e dopo di questo video farò un video ASMR non lo so se lo farò adesso o dopo Vediamo. Boh, non ne ho idea già eh, e fin altro dirvi, tendete un attimo che voglio vedere se ne sono. Sono le 8.25 e quasi le 8.30 vi dovrò anche spiegare a fare sto benedetto video, in cui sto registrando in questo stante. E, e niente. Qualcos'altro vi volevo dire? E moda. Nulla come Beh, mh, outfit, avete so sempre questo ragazze detto, perché sì perché, ragazze mh. ho deciso di, esatto far so, di far so di mettere questo outfit che, sono che sono tra l'altro con questi manca questi che non so se vi posso vedere Non è un photo sintetico di ogni singola partita. Questo è quanto. Ah, mi stavo dicendo appunto, non so se ripiace come sono vestito oggi, ma semplice numero di più. Sperando che mi sentite, perché non so se riuscirò a montare questo video o meno. Vediamo. Un di manuale, e se devi cambiare su film in uscita, indossa uno dei pezzi forti del brand, per Natale che i capicali, secondo gli studi di mercato sullo shopping di dicembre, sono sempre tra i più ricercati. È un e niente, eh, a breve esilio. Però, ah, perché volessi sapere, appena, no? Che ve l'ho detto, quindi inutile che mi sto qui a ripetere. a New York si può fare un'esperienza davvero mozzafiato. addio appuntamenti romantici, ci vanno in parte. Allora, la nuova moda a New York sono gli osservatori che offrono esperienze mozzafiato scusate se faccio queste strada strane da come si dice qua in Sardegna da Buccalotta ovvero da Cielo. vabbè, ma non ho più idea di cosa caspita dirvi devo solo specialmente volevo solo specialmente volevo solo dirvi che quando faccio questi video faccio così, libri, scialli dire, come si dice in verbo romanaccio Ogni tanto mi devo guardare che sono, infatti sono quasi le otto e mezza, ecco perché ogni tanto tocco la telecamera. Non mi trovo da dopo... come oh, sono. Attendete un attimo. Ok, eccomi qua. Wow, stavo polendo con questo strofinaccio, con questa pezzetta di. Per pulire il telefono e computer, parra, tablet eh, che Dio si voglia. Mm, perché mi veniva meglio a me per farvi per, per vedere meglio in video, nel, cioè nella telecamera. Comunque lo stacco perché mi stanno veramente... Eh... No, dicevo, con la televisione non si sente il massimo, quindi nulla... E niente. Allora, ragazze mie ma boh, io voglio sapere veramente che adesso ho già guardato mille minuti fa lo so quasi a mezza mi sto preoccupando perché non vorrei che venisse mia nonna a interrompermi come, faccio, come fa sempre quindi vabbè nulla no per l'amor di dio non pensate male che io tratti marina no, non la tratto male è che non l'avviso mai quando faccio video e di solito eh, quando l'avviso è troppo tardi perché le dice ecco con chi stai parlando sto parlando ovviamente con voi ecco perché <ride> cioè. e niente ok ragazzi io adesso vi saluto perché non so quanto è durato il video e ci si becca ancora ci si becca Vabbè, siamo parte. un bacio e se vi è piaciuto il video mettete un bel like E perché no commentate Garbatamente come dicono le Martinos E attivate la campanella fatela diventare nera Ok? Poi cos'altro dirvi? Niente Nulla perché oggi il video va così com'è Ciao